Mostrò come realizzare questo maxi pool che ho deciso di chiamare the witch per quanto riguarda il filato ho utilizzato quello della mistrico filati linea alta marea Color, che ci è appena arrivato è 80 per cento poliamide 20 per lana merino è un filato grosso infatti l'ho lavorato con uncinetto il numero 6 ed è perfetto per essere utilizzato in questo periodo in cui dobbiamo creare qualcosa che non sia né troppo caldo né troppo freddo io ho optato per questo maxi pool molto forato da poter essere indossato sopra delle canotte dei fuson vedete è forato quindi è perfetto appunto per questi giorni in cui c'è questa transizione eh, diciamo che succede per tutto il mese di marzo e aprile che si oscilla tra il freddo e il caldo vi permette comunque di sentirvi addosso il caldo della lana ma è forato quindi non vi permette neanche di accusare se ci sono le giornate troppo troppo calde di questi gomitori che sono 100 grammi misura 100 metri ci sono tantissimi colori 11 di color di questi sfumati e 2 che all'interno anche la anni me li vedete tutti quello che ho utilizzato io è il 16 ma vi faccio vedere anche gli altri due colori che ho deciso se lavorare alla fine ho optato per questo numero 16 ma abbiamo questo che è il numero 191 che è stupendo e potete usarlo se avete soprattutto delle canotte che tende al blu al bianco al beige e invece se volete trasformare questo in un vestitino un po' più lungo da mettere con sotto un bel, um, una bella sottoveste vi consiglio questo con lo sfumato bianco nero e in Spero che si noti, la me si si nota per rendere appunto il vostro Maxi Pool in realtà un vero e proprio vestito quindi farò più lungo con sotto una sottoveste e poterlo sfoggiare la sera. Quindi avete veramente l'imbarazzo della scelta, i colori sono tutti fantastici, li lavorerei veramente tutti, ma ho preferito optare per questo perché io in questo periodo ho vesto soprattutto nei colori della, del nero, del verde e quindi ho pensato di abbinare appunto questo di usare questo filato. Per poter realizzare il Maxi Pool che è una taglia S, ma come vedete, vedete, mi va allarga ed è comunque lunga. Io ho utilizzato 500 grammi di questo filato lavorando sempre esclusivamente con uncinetto il numero 6. La lavorazione in tondo si parte da questa, dalla parte del corpo che ha questo motivo molto forato. che um, si realizza con due um, giri e che io ho già utilizzato per il maglioncino up, ma per le maniche ho invece utilizzato la tecnica del, dei tutti archetti senza però uh, finire il giro. Non vi preoccupate, nel video vi faccio vedere come si realizza e come poter andare a contare poi i giri fatti in modo tale da non perdervi il conto se non volete usare il marcatore. E una volta finito le maniche, mi è avanzato un po' di filato con cui ho deciso di realizzare il bordino sotto per renderlo proprio sfizioso, proprio come per questo mi è venuto in mente di chiamarla appunto The Witch quindi lavorazione è molto semplice io l'ho realizzato in una giornata e mezza lavorando col 6 perché comunque come sapete è un uncinetto grosso quindi uh, si lavora veramente molto veloce lo potete terminare in pochissimo tempo e sfruttarlo in questo periodo detto ciò, io spero che anche questa creazione vi piaccia mi dispiace se non mi sono fatta vedere in questa settimana purtroppo per chi mi segue sui social sa che sono stata soggetto a una forte irritazione dovuta all'uso prolungato della mascherina che sto ancora risolvendo, il mio viso purtroppo è inguardabile e sono molto indietro rispetto al solito proprio per questo eh, sto curando poi un po' di problemi alla schiena e altre cose um, mi hanno tenuto lontano dall'uncinetto ma adesso cercherò di recuperare ho fatto questa devo finire gli altri progetti che avevo avviato quindi pian piano riprenderemo quella normale uh, eh, come si dice, con la, nuove, con, la, eh, con la normale programmazione di avere solitamente due video per settimana e ci tengo soprattutto comunque a ringraziarvi tutte quelle che mi, sui social mi hanno scritto augurandomi buona, buona guarigione grazie veramente, siete state veramente gentilissime e dolcissime detto ciò, se decidete di realizzare questa maxi pool mi raccomando, poi mandatemi le vostre foto o sulla mia pagina Facebook, Incentando Venezia o sulla, eh, sul gruppo Facebook, La Libertà di Incentare oppure potete taggarmi su Instagram dove mi troverete sia come Elsa faccia che come incentrano con i filati e noi come sempre ci vediamo poi al prossimo video tutorial realizzare la nostra maglia io ho deciso di utilizzare il filato della mistrico filati di linea marea color il colore che ho scelto io è il numero 16 che è questo sfumato con il pesco l'arancio e il questo marroncino diciamo beige è un colore che mi ha colpito ed è per questo che ho deciso di utilizzarlo ogni gomitolo è da 100 grammi misura 100 metri io lavorerò con un il numero 6 ho montato 119 catenelle che come potete vedere vanno benissimo perché sto lavorando con un uncinetto bello grosso per chi deve fare una taglia più grande di me allora la lavorazione che andiamo a fare si ottiene su un multiplo di 7 quindi mi raccomando per una taglia m secondo me dovete andare a aumentare di 4 motivi per una taglia l dovete aumentare 8 se non anche 10 motivi a seconda se volete la maglia che vi vada stretta o larga detto ciò possiamo iniziare a fare il nostro primo giro i giri che andiamo a fare sono due quindi primo giro andiamo a fare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta prendo il filo vado nella catenella successiva e realizzo una seconda maglia alta 5 catenelle 1, 2, 3, 4, 5 salto 5 catenelle di base scusate mi dico un po' il filo una, due, tre, quattro, cinque e ricomincio da capo. Quindi entro nella sesta e vado a fare la mia prima maglia alta. Vado nella catenella successiva, seconda maglia alta: 5 catenelle: una, due, tre, quattro, cinque prendo il filo salto 5 catenelle entro nella sesta e ricomincio da capo quindi una due tre quattro e cinque entro nella sesta e vado a fare la mia prima maglia alta una maglia alta nella maglia alta successiva e di nuovo 5 catenelle una due tre quattro e cinque devo andare a fare questo per tutto il mio primo giro sto per terminare il primo giro ho fatto devo fare le mie 5 catenelle me ne mancava una e vado dove ho fatto la terza catenella iniziale e vado a fare una maglia bassissima ho terminato così il mio primo giro secondo e ultimo giri ultimo giro andiamo a fare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta prendo il filo vado nella maglia alta successiva e realizzo un'altra maglia alta 3 catenelle 1 2 3 entro nell'archetto di 5 catenelle e realizzo una maglia bassa 3 catenelle 1 2 3 e ricomincio da capo quindi prendo il filo vado alla maglia alta e realizzo una maglia alta maglia alta nella maglia alta successiva 3 catenelle 1 2 3 Vado nell'archetto di 5 catenelle realizzo una maglia bassa. 3 catenelle, 1 2 3 e ricomincio da capo. Vado dove ho la maglia alta realizzo una maglia alta. Vado la maglia alta successiva realizzo un'altra maglia alta. 3 catenelle, 1 2 3, entro nell'archetto di 5 catenelle realizzo una maglia bassa. 3 catenelle 1 2 3 e ricomincio da capo devo fare questo per tutto il mio secondo e ultimo giro vi farò vedere come terminarlo e come ricominciare dal primo giro sto terminando il secondo giro ho fatto la maglia bassa vado a fare 3 catenelle entro nella terza catenella iniziale e vado a fare una maglia bassissima terminato così anche il mio secondo giro e adesso si ricomincia dal primo e andiamo a fare 3 catenelle che sono la prima maglia alta vado nella maglia alta successiva e realizzo un'altra maglia alta 5 catenelle 1 2 3 4 e 5 vado prendo il filo vado direttamente dove ho le due maglie alte realizzo una maglia alta sopra la prima maglia alta una maglia alta sopra la seconda maglia alta e di nuovo 5 catenelle 1 2 3 4 5 si salta tutto e si va dove abbiamo le due maglie alte facendo una maglia alta sopra la prima una maglia alta sopra la seconda 5 catenelle si ricomincia da capo e poi si torna a fare il primo giro. Quindi vedete la lavorazione è veramente semplicissima, sono, sono due giri e vanno sempre ripetuti fino ad arrivare all'altezza degli scalfi. Allora ho ripetuto i due giri per 16 volte e sono arrivata a mettere i marcatori. Per poter mettere i marcatori io sono andata a contarmi le mie strisce di maglie alte e ne ho un totale di 17 e quindi che ho fatto ne ho messe 9 avanti e 8 dietro. Mi raccomando se avete un numero pari andate a dividere il numero pari, quindi tipo se ne avete 18 potete metterne 9 avanti e 9 dietro. Io invece avendo quello dispari, quello dispari l'ho messo sempre. Sul davanti, adesso vi faccio vedere come continuare a lavorare passando in giri di andata e ritorno, um, sia avanti che dietro. E poi faremo le maniche. Per le maniche, faremo un punto diverso, ossia un punto ancora più. Forato e um, penso che farò le maniche a campana. Comunque, per adesso, ripeto: io ho ripetuto i giri, sono arrivata all'altezza degli scalfi e quindi sono andata a mettere il marcatore. Naturalmente, il marcatore sono andata a mettere nella maglia bassa che mi separa i due gruppi di due maglie alte. E ne ho messi 9 avanti e 8 dietro. Quindi per poter lavorare facciamo i giri di ritorno è semplicissimo si vanno a fare le solite 3 catenelle che sono sta prima maglia alta una maglia alta sopra maglia alta successiva 5 catenelle e si torna di nuovo a lavorare una maglia alta sopra un'altra maglia alta la seconda maglia alta sopra la seconda maglia alta e di nuovo 5 catenelle quindi si lavora normalmente il primo giro fino ad arrivare dove ho l'alto marcatore a questo punto vi farò vedere come terminare e come iniziare il secondo giro sono arrivata alla fine del giro vedete qui ho il marcatore quindi vado dove ho le maglie alte vado a fare una maglia alta sopra la prima maglia alta una maglia alta sopra la seconda maglia alta e ho terminato così il giro mi giro con la lavorazione e vado a fare il mio secondo giro quindi 3 catenelle che sono a sta prima maglia alta una maglia alta sopra maglia alta successiva 3 catenelle una due tre vado nell'archetto di 5 catenelle e realizzo una maglia bassa 3 catenelle una due tre e ritorno a fare una maglia alta sopra ogni maglia alta e continuo così il mio secondo e ultimo giro quindi andremo a terminare l'ultimo giro facendo sempre 3 catenelle maglia bassa 3 catenelle e 2 maglie alte sopra le due maglie alte e poi si ricomincia dal primo giro vi dirò quante volte ho ripetuto il giro per arrivare all'altezza degli scalfi e delle spalle faremo la stessa cosa dietro e poi andremo a fare le maniche allora ho lavorato i miei due giri per quattro volte e poi ho ripetuto il primo giro quindi ripeto, ho ripetuto i due giri quattro volte e poi sono andata a ripetere per l'ultima volta il mio primo giro. Li ho fatto questo sia avanti che dietro e a quel punto sono andata a cucire le spalle. Per cucire le spalle io ho cucito, vedete, partendo dalle due maglie alte più fuori, esterne, al secondo gruppo di due maglie alte. Io ho fatto la stessa cosa anche da quest'altro lato. Adesso possiamo andare a fare le maniche. Per realizzare la manica, io lavorerò sempre con l'uncinetto numero 6, ma cambierò giro, eh, motivo. Andremo a lavorare un motivo tutti archetti e vi farò vedere anche come andare a realizzare senza chiudere più il giro, in modo quindi non fare più la maglia bassissima, ma lavorare sempre in tondo. E non vi preoccupate perché ci sono due trucchetti per poter capire a che giro si è. Allora, iniziamo subito la lavorazione. Come vedete, io qui avevo lasciato la maglia bassa libera. E qui ho la parte avanti e il dietro della maglia mi aggancio nell'archetto qui di 3 catenelle e vado a fare una maglia bassa quindi mi aggancio con il filo facendo una catenella e rientro dentro e vado a fare una maglia bassa 5 catenelle 1 2 3 4 5 Salto una maglia alta orizzontale, entro nella successiva e vado a fare una maglia bassa e di nuovo 5 catenelle 1 2 3 4 5 salto una maglia alta orizzontale, entro nella successiva e vado a fare una maglia bassa. Continuo così per tutto il giro quindi 5 catenelle salto una maglia alta orizzontale, entro nella successiva e vado a fare una maglia bassa. Bene, adesso continuo così fino ad arrivare alla fine del giro. Naturalmente, vi dirò quanti archetti ho e vi farò vedere appunto come fare per non andare a fare più le maglie bassissime, ma per continuare in tondo. Allora, sto per terminare il giro, vado nell'ultimo archetto qui e vado a fare una maglia bassa 5 catenelle, una, due, tre. 4 e 5 e adesso dovrei andare a fare la maglia bassissima per chiudere il giro e invece vado direttamente Nell'archetto di 5 catenelle e vado a fare la mia maglia bassa E qui io metterò il mio marcatore Quando arriverò alla fine del giro di nuovo io qui farò una maglia bassa e poi dovrò fare le 5 catenelle che mi iniziano un nuovo giro in quelle 5 catenelle metterò di nuovo il mio marcatore questo è un metodo per capire a che giro si è ma un altro metodo ancora ve lo spiegherò dopo aver fatto diversi giri per poterli contare se vi scoccia dove sempre spostare il marcatore quindi adesso continuo normalmente 2, 3 4 e 5 e vado direttamente nell'archetto successivo a fare la mia maglia bassa quindi questo è il giro che andremo sempre a ripetere. e adesso io procederò con alcuni giri e vi farò vedere come andare a contare se non volete portare sempre il vostro marcatore a, a, a spostarlo sempre come andare a contare per capire quanti giri state realizzando per capire quanti giri state realizzando, io ho già fatto un'altra manica, quindi vi faccio vedere, può, si può contare in questa maniera. Noi abbiamo iniziato con gli archetti e quindi questo è il mio primo giro. Il secondo giro è dato dalla maglia bassa e di nuovo l'archetto quindi il foro è il mio terzo giro la maglia bassa super sopra è il mio quarto giro il foro è il quinto la maglia bassa sopra è il sesto la, il foro è di nuovo il settimo la maglia bassa è l'ottavo giro questo vi permette quindi perché vedete e comunque alla fine ehm, le, gli archetti vi vengono uno sopra l'altro vedete qui qui qui e anche qui qui non c'è si parte da qui qui e qui quindi si parte dal primo archetto che è la il primo giro la maglia bassa, il secondo l'archetto, il terzo la maglia bassa, il quarto quindi molto semplice andare alla fine a contare quante giri si sono realizzati. Io per l'intera manica ho fatto 37 giri adesso terminerò di fare anche l'altra manica che ho iniziato e se mi avanza del filato andrò qui sotto a fare anche qui degli archetti dei giri di archetti naturalmente poi vi dirò come li ho realizzati in modo tale da prendere fare un bordino sotto che mi richiama le maniche Ah, per terminare il giro quando andate a fare l'ultima dovete fare l'ultima maglia bassa in realtà andate a fare una maglia bassissima in modo tale che vedete il giro vi verrà normale quindi quando dovete andare nell'ultimo archetto e dovete terminare la lavorazione andate a fare una maglia bassissima e poi tagliate il filo io ho terminato entrambe le maniche e mi è avanzato un po di filato e sono riuscita a fare un bordino sotto di archetti e come ho fatto sono andata negli archetti di cat di 5 catenelle ho fatto una maglia bassa 5 catenelle una maglia bassa tra le due maglie alte di nuovo 5 catenelle archetto di una maglia bassa nell'archetto di 5 catenelle quindi sempre archetti di 5 catenelle però una maglia bassa nell'archetto una maglia bassa tra le due maglie alte e poi sono riuscita a fare altri tre giri quindi fatto ciò e non farò nessun bordino qui all'interno allo scarfo. si sì, possiamo dire che il nostro maxi pool è terminato